Buongiorno e benvenuti a IF News, l'appuntamento che da giornaliero è diventato settimanale e che da qualche edizione fa il punto della settimana appena trascorsa e butta un occhio su quella che sarà la settimana successiva dal punto di vista delle notizie del fisco e eh, del lavoro. Partiamo subito da quella che è stata la settimana che si sta per concludere, la precedente al Natale, che ha avuto come protagonista assoluta la legge di bilancio 2023 con le novità in arrivo e il testo da approvare in tempi record. Il testo deve passare alla Camera, sono stati votati gli emendamenti in commissione bilancio appunto della Camera eh, e poi dovrà passare al Senato il tutto entro il 31 dicembre. Ma ci concentriamo qui sulle principali misure che sono emerse che eh, con quelle degli emendamenti hanno integrato il testo dell'IDL di eh, bilancio e andiamo subito a vedere all'interno dell'articolo di Rosi Delia una sintesi dei principali interventi Grossa fetta delle risorse riguarda il caro energia con l'eliminazione degli oneri impropri delle bollette, il rifinanziamento dei crediti d'imposta per le imprese, la ridefinizione della norma sugli extra profitti eh, e poi il bonus sociale potenziato. Novità anche sul tema del lavoro con le tre flat tax, sulla tregua fiscale, sul tetto al contante, sulla sospensione di plastic tax e sugar tax. E poi sulla tassazione delle criptovalute, bonus casa per under 36 eh, e ancora riduzione dell'IVA al 5% per i prodotti di infanzia e assorbenti. Le modifiche per l'assegno unico, il congedo parentale con indennità dell'80% per un mese e poi il bonus assunzioni per giovani donne fino a 36 anni e il taglio del cuneo fiscale. Novità anche in tema di eh, pensioni con quota 103% reddito di cittadinanza con tutte le novità che eh, già sappiamo e le sette mensilità che sono state confermate e poi eh, diversi emendamenti, uno riguarda il super bonus con la proroga della scadenza delle CILAS e ancora una vecchia norma del 2011 che si applicava al 2012 che potrebbe permettere di far passare i contratti di mutuo ipotecari da tasso variabile a tasso fisso IVA al 10% sul pellet e poi accesso alla contabilità semplificata le modifiche al cosiddetto bonus cultura l'innalzamento del tetto a 8.000 euro del bonus mobili la norma salva calcio e eh, il bonus psicologo che arriva a 1.500 euro e lo smart working fino al 31 marzo 2023 ma eh, solo per lavoratrici e lavoratori fragili quindi esclusi tutti coloro che hanno figli fino a 14 anni queste sono le principali notizie della legge di bilancio ovvero del disegno di legge di bilancio che poi verrà approvata e diventerà appunto la legge di bilancio. Per ciascuna delle misure poc'anzi citate ci sono specifici articoli pubblicati all'interno del sito per approfondire i temi, quindi vi invitiamo. A cercarli appunto sul sito di informazione fiscale. Rimaniamo sullo stesso argomento e in particolare sull'esercizio provvisorio che scatta se non si approva la legge entro il 31 di dicembre. In caso di ritardo scatta appunto l'esercizio provvisorio. L'articolo che vi segnaliamo ancora una volta di Rosi D'Elia è approfondisce questo tema, in cosa consiste questo rischio e perché è da evitare all'interrogativo si risponde all'interno dell'articolo. Un'altra novità della settimana parallelamente all'iter di approvazione della legge di bilancio è il decreto mille proroghe che è stato approvato il 21 dicembre dal consiglio dei ministri all'interno del testo che viene approvato verso la fine dell'anno ormai di prassi. Ci sono diversi rinvii di scadenze soprattutto soprattutto fiscali che eh, in questo caso riguardano la presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021 che era già stato oggetto di proroga e poi il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie anche per il 2023 e eh, continua anche l'esenzione dall'imposta di bollo che viene estesa al prossimo anno per i certificati anagrafici acquisiti tramite l'anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR, NPR. Buttiamo infine un'occhiata su quelle che sono le scadenze fiscali dell'ultima parte del mese l'ultima settimana dell'anno più precisamente e diamo quindi un'occhiata a quelli che saranno i temi che caratterizzeranno sicuramente la prossima settimana. Tra le scadenze di fine anno il 27 c'è cioè l'invio intrastat per i soggetti con obbligo mensile e il versamento dell'acconto IVA 2022 che in questo caso comprende un'ampia platea di contribuenti. A fine anno in realtà scalerà poi, al prossimo anno c'è la dichiarazione IMU 2022 che però, come abbiamo visto, scalerà ancora proprio per effetto del decreto mille proroghe. Questa dunque è la panoramica delle notizie della settimana che si sta per concludere e eh, gli appuntamenti della prossima. I prossimi aggiornamenti saranno appunto nel prossimo appuntamento che è quello della settimana prossima, sempre di venerdì alle 13.30. Arrivederci!